salve cari amiche cari amici qui in un nuovo video il vostro sentenza e il nostro amico Hortus Biologicus mi ha chiesto di fare un video sulla sulla vendita sull'ennesima vendita di un tesoro dell'industria italiana il parmigiano reggiano e sulle insondabili inspiegabili ragioni per le quali noi ogni volta ci alieniamo un prodotto della nostra industria in realtà la cosa è molto più vecchia di quello che sembra comunque adesso cerco di rispondere perché ci sarebbero tante cose da dire sull'argomento che non basterebbe un video se avete qualcosa da dire sul tema qualche commentario qualche domanda scrivete sotto e condividete anche affinché anche altri amici parenti familiari vostri possano commentare vi ricordate quando hanno chiamato diversi curatori fallimentari per le ferrovie dello stato e eh? Si è arrivati ad avere pulci, ratti e pidocchi nei treni. Eppure, a ogni curatore fallimentare lo si è pagato un botto, un sacco di soldi. Lo stesso è successo con Alitalia. Lentamente, già dagli anni '80-90, c'è stato un declino di Alitalia fino a che è andata in bancarotta e fallita. E ogni volta che apriva un telegiornale, il giornalista di turno di turno, si chiedeva: riusciranno a salvare l'Italia dal fallimento. Chi la comprerà, già? Lo stato non se ne curava più, ma questo da circa vent'anni, e poi, in pratica, è rimasta solo di nome italiana. L'Italia, in pratica, se la sono comprata gli stranieri. È passata ad essere una dipendenza straniera e questo vale ancora di più per i marchi per esempio la fiat a giovanni agnelli gli hanno dato tante finanziazioni di stato tanti aiuti a fondo perdere perché se no la storia era sempre la stessa avrebbe Dovuto licenziare persone metterle in cassa integrazione, e allora gli si dava finanziamenti pubblici. Andreotti, Giulia Andreotti gli ha dato un sacco di soldi a fondo perdere a Giovanni Agnelli e adesso guarda gli agnelli che hanno fatto con Marchione: hanno fatto un accordo con la Chrysler e la General Motor sono andati a detroit in michigan e hanno chiuso un sacco di piante industriali in italia o hanno messo in cassa integrazione molti operai e in cambio di un po di liquidità ai nord americani gli hanno regalato tecnologia quindi sono migliorate le auto nord americane e si è salvata finanziariamente la fiat ma a quale prezzo Avevano detto che non se ne sarebbero mai andati dall'Italia se li aiutavano finanziariamente. Allora, aiutali ad andare bene e che loro se ne vanno proprio via. E questo succede per molte e molte fabbriche ed industrie italiane. Molte volte i discendenti, i figli, i nipoti di coloro che hanno messo una fabbrica non possono o non se la sentono di continuare nella fabbrica perché magari hanno anche altri progetti oppure non riescono a vendere e allora purtroppo non ci sono industriali in italia che vogliono arrischiarsi sul made in italy e lo stato italiano è in deficit non è capace di Aiutare le sue proprie imprese, ma quando deve trovare i soldi per aiutare imprese straniere a venire in Italia, li trova. Salvini, per esempio, ha detto: bisogna ridurre le aliquote, le accise, le tasse, le imposte per le aziende che vengano a investire in Italia. Bravo, però, per le aziende. Italiani non si trova mai nulla, tanto poi quei soldi eh, in che si trasformano in aumento impositivo in per gli italiani, quindi ci aumentano le tasse per aiutare gli industriali stranieri a invertire in Italia. In pratica, gli si fa uno sconto: un buono. In versione. Ma gli industriali italiani che gli si dà niente, un bel niente non a tutti perlomeno all'olivetti anche gli davano tanti aiuti soprattutto all'olivetti di de benedetti e lui poi mandava in cassa integrazione giocava alle borse bulgare perdeva e chiedeva altri soldi in prestito quindi come salvare il made in italy come salvare il i nostri tesori industriali, soprattutto dell'industria alimentare, che è una delle nostre eh, punte eh, di produzione industriale. Veramente non lo so, ma ogni politico per andare al potere promette le stesse, le stesse cose: che bisogna rimanere un paese competitivo. Salvare il lavoro, salvare l'industria naturale eh, alimentare, salvare l'industria nostrana. E poi, una volta che arriva al potere, fa lo stesso degli altri, cioè, niente, diceva Totò: ridiamo valore ai giovani, ridiamo valore allo studio, ridiamo valore alla scuola, ridiamo valore al lavoro, ridiamo valore alle industrie. Ridiamo valore alla cultura. Ridiamo valore all'istruzione. Ridiamo valore ai nostri prodotti. Ridiamo valore alla terra. Ridiamo valore all'arte. Ridiamo valore ai musei. Sì! Ebbene sì. Ridiamo. Ha, ha, ha Infatti i politici promettono di ridare, di promettono ridiamo valore qua, ridiamo valore qua, ridiamo di qua. Ridiamo di là e poi, quando arrivano al potere, quando salgono al potere, ridono. D'altra parte, loro l'avevano promesso: ridiamo, ridiamo, ridiamo. E quando arrivano a potere, ridono. La raggi e il problema spazzatura. Ogni tanto riappare la spazzatura. I ratti, i topi che io amo, ma non quelli che sono una minaccia eppure la raggi adesso se la ride è tutta raggiante io pensavo l'avessero raggirato d'altra parte ha lavorato ha fatto il tirocinio ha fatto la passante la raggi nello studio di prediti premiti l'avvocato di silvio berlusconi che silvio berlusconi lo ha postulato come eh, parlamentare non so se deputato o senatore quindi bel tirocinio che ha fatto bell'apprendimento che ha fatto non solo come avvocata poi si è presentata nella politica coincidenza non lo so allora significa che i, quelli del movimento 5 stelle e pentastellate hanno connivenza tanto la vecchia politica del PDL come con la vecchia politica del PD e non lo so mica che stanno facendo il nostro paese è un libro che ha scritto michel, michel Moore il giornalista nordamericano di 911 fare eccetera ma che stanno facendo il nostro paese ma non è da adesso con il parmigiano reggiano, o con il grana padana. Non so, e da dagli anni 80, dagli anni 70 dagli anni, ma voi lo sapevate che quasi eh, un'acqua minerale su 10, ormai è solo italiana, la maggior parte delle acque minerali è francese, ma questo dagli anni 90, dagli anni 80, che poi a Roma è difficile trovare leggeria la trovi più a nord o a sud, perché perché quelli che eh, vendono acqua minerale per avere un valore aggiunto, contano sul trasporto, ti fanno pagare il doppio di quanto si spende nel trasporto. Allora, di, bisogna consumare zero chilometri, ma l'acqua minerale di Roma la vendono nel centro nord e nel nord, così costa di più, soprattutto. Te la rivendono quando le l'hanno comprata i francesi. Così costa anche molto di più perché magari la porta da Francia, quella del riportano in Italia. Quindi, caro cortus biologico, eh, rassegnati che possono fare i cittadini. Eh, tu dici: Non compriamo questo prodotto perché l'hanno comprato i francesi. Vabbè, ma quando si saranno comprati tutto e non solo i francesi, i tedeschi, e i portoghesi gli spagnoli d'altra parte i nostri industriali che fanno comprano i prodotti di altri paesi così noi mangiamo straniero e gli stranieri mangiano italiano ma perché questo per espandere la cultura enogastronomica per il mondo no perché se tutti comprano un prodotto spagnolo hai cioè più plus valenza, più margine di guadagno a venderlo in Italia che non in Spagna. E gli spagnoli vendono prodotti italiani in Spagna, così il trasporto, il marketing, una cosa, un'altra, guadagni di più a vendere spaghetti italiani a Madrid e paella congelata a Roma che non viceversa. Quindi è questa globalizzazione che porterà gli industriali italiani ad appuntare sulla produzione di prodotti stranieri ed industriali stranieri a comprarsi industrie italiane poi anche i discendenti dei fondatori delle industrie italiane che non vogliono o non possono continuare con l'attività della loro industria completa il quadro spero di essere stato molto chiaro adesso c'è poco tempo eh, caricherò eh, la premiera eh, una volta editato il video fra mezz'ora un'ora grazie di seguirmi non lo voglio fare troppo pesante tanto detto l'essenziale caro il mio amico hortus biologicus non lasciate di seguirmi eh, condividete i miei video mi raccomando scrivete i vostri commentari sotto questo video e condividete il mio video affinché anche altri possano commentarlo poi nella community del mio canale caricherò le anteprime ma mi raccomando commentate nella mia community per farmi sapere cosa ne pensate e avviare nuove conversazioni potete pubblicare delle foto mettere il link dei vostri video dei vostri canali e commentari ciao dal vostro santo incian.